Adesso che l'abbiamo tirata sul ponte dal meccanico secondo me la situazione non è così grave Anche sotto pensavo di trovare più ruggine Anche quando abbiamo tirato giù il motore ho dato un'occhiata Insomma la situazione sembra abbastanza positiva, tutto a posto Ah sì, distanziali, dischi da cambiare, qualche piccola perdita d'olio Ah, sono soddisfatto, non, non sembra male. ho cercato pure in giro su autoscout. Comunque prima serie in Italia ce ne stanno veramente due o tre, si contano sulle dita di una mano, quindi io vedo l'ora di guidarla e di metterla in vendita perché secondo me stavolta ci ha detto proprio bene. Previously on officina del pilota. Dove andiamo caro Spadano? E stiamo andando a vedere la Clio Williams. A quanto la vorresti vendere? 7,5. 7,5? Dai, perfetto. Surprise, è arrivata una telefonata da un certo meccanico che conosciamo che purtroppo non è proprio vicino a casa nostra. Dietro l'angolo? Dietro l'angolo, appena appena 50-60 kg. Ci ha detto ragazzi, dovete venire a vedere cosa è successo alla, alla Renocquillo Williams. Eh. Ma poi chiude che fa freddo! Oh, ci sono 15 gradi, cioè. Ho ah, può... capito, ma fa freddo, ma arriva tutto il venticello qua! Poi vediamo qui, manca una cosa fondamentale, diciamo, sì, il catalizzatore. Che... Senti, questo è di serie della. Sì, quello lo danno in dotazione direttamente l'altro. La... È proprio fermo per lo scarico. un gommino. Niente di che di direi, dai. Eh... Questo è l'olio del cambio? Sì, eh, Quello è il cambio e quest'altro, come dicevamo, è il del... liquido del servo stesso. Del servo stesso. Si è rotta, quindi non c'è più grasso all'interno. Chiaro? Se si contiene così ci si gioca anche il giunto mucinetico. C'è sempre in fil di ferro Dove? E qui, qui questo è proprio francese evidentemente Ah questo è fil di ferro direttamente dalla Renault Da Parigi uh -huh. Niente e di che niente, niente di E' bellissima anche la gomma di scorta La ruota di scorta che è semi slick E lo scarico? E lo scarico questo lo frulliamo dalla finestra Ma dai pensavo peggio eh Quindi rimaniamo così Rivediamo tutto quanto l'impianto frenante Dischi passicche te li fornisco io Tubi in treccia Ok? Ok e tu puoi cominciare però a fare sicuramente tutto il tagliando della distribuzione dei liquidi e dobbiamo capire da dove perde la pompa dell'idroguida sì. e poi c'era un'altra perdita, il trasuto del cambio Ho fatto questo penso che insomma si può portare da noi adesso che l'abbiamo tirata sul ponte dal meccanico secondo me la situazione non è così grave anche sotto pensavo di trovare più ruggine Appena sono arrivato, ho trovato subito notizie pessime sulla Clio Williams. Perché spiegaci un attimo che è successo? Perché si è rotto l'attacco del telaio. Questa qui è tutto l'apparato, diciamo inferiore della macchina, dove è alloggiato sia la, la scatola dello sterzo, bracci oscillanti, barre e tutto quanto. No, dicevamo che questa è la boccola che si è rotta e che è entrata dentro al telaio. E poi va revisionata ovviamente la scatola perché perde olio. Al di là di tutti gli urti e i urtarelli, ha sotto. Lo dobbiamo comprare nuovo, fondamentalmente? Sì solo brutte notizie oggi il lavoro si prospetta un po' più lungo di quello che immaginassimo quindi decidiamo di far smontare il motore da meccatronica di farci rimontare il telaietto in modo tale che si possano riattaccare gli pneumatici e con un carrettrezzi di portare la Clio nel nostro garage, a casa nostra così nel frattempo i ragazzi di meccatronica possono occuparsi del motore e di tutte le parti lubrificate mentre noi possiamo cominciare a cercare pezzi di ricambio e occuparci dell'estetica della vettura dopo il secondo appuntamento da Meccatronica mi rendo conto che c'era qualcosa in più da fare rispetto a quello che c'eravamo preventivati per fortuna che Luca non c'era in quel momento si trovava a Torino al Torino Tuning Expo e quindi sì, devo dire che gli ho nascosto qualcosa ho trovato un po' più di problemi di quelli che c'eravamo preventivati ma non glielo ho mai detto ma non per cattiveria è che lui ha un approccio più imprenditoriale e quindi vede il prodotto finito la compravendita ci vede il guadagno giustamente io invece sono un po' più affezionato al lato guida e quindi gli ho tenuto nascosto che anche il telaglietto è rotto. Hai quello che ti serve. Voglio il nostro marchio domino. Tutti devono sapere che i guerrieri sono passati di qui. Quando. Senti un po', una domanda secca Rispondi sincero Dimmi Quando hai messo la Clio dentro al garage avevi la luce accesa o spenta? Era accesa, perché? Buciardo, eh, Non ti ho detto qualcosa Allora, sono andato al garage mm. Ho levato tutti i scatoloni che la coprivano Che hai messo lì per coprire il tutto Quando mi hai chiamato sta nel il garage? Sì, ah, yeah. sì l'ho tirata fuori E ho ben pensato di illuminarla con delle luci Ah, ok Ma te non ci sta uno, ma dico un pannello sano in tutta la macchina Tetto, cofano, fianchetti, portellone, tutti i gruppi ottici E i fari fendinebbia, lo specchietto mi è rimasto in mano Le guarnizioni mm. Dentro? No, dentro sta peggio del fuori Dentro ci sono stati i topi, che c'è stato? E il posteriore, l'assetto, visto come sta impennata la macchina? Eh. E non c'è neanche il motore dentro Ah, è vero? Non c'è il motore? Sta completamente scoppiato C'è da cambiare quel telaietto il motore Che telaietto? Telaietto il motore che, che telaglietto? è storto, sotto il motore del la culla? ci sono un po' di cose da fare, vabbè, ma non è che ti ho detto tutto, voglio dire eh, ma ci sono andato io l'ultima volta io non, tuo... non lo so, boh, eh, cosa non sai? tu sei convinto di continuare? io tornai da Fabio dopo tre giorni per vedere le condizioni della vettura e trovai altri danni, il telaietto era rotto, andava sostituito e quello comunque andava ad aumentare la spesa per ristrutturarla eravamo già fuori budget di brutto ma io ho un approccio un po' più passionale per me ci possiamo anche andare in pari o addirittura in perdita l'importante è avere una Willy nel, nel nostro parco auto anche solo l'idea di ridarle vita già questo mi dà uno stimolo per continuare ad andare avanti se vogliamo puntare a un restauro da 18-20 mila euro la macchina sia tutta quanta originale e non ci rientriamo? no guarda io ho dato un'occhiata tra i sedili che sono introvabili interni i cerchi in lega i fianchetti anteriori, i passaruoti anteriori che sono specifici della Clio perché sono quelli allargati della Williams Già siamo oltre il budget Aia ah, yeah. A ah, quanto si può vendere questa macchina riportandola? Beh possiamo prendere i pezzi aftermarket che Ma che aftermarket? Ma, che no? ma no, ma assolutamente Sono uguali no. Ma no, no Se, dobbiamo... allora, se puntiamo a vendere questa macchina a 18-20 mila euro deve essere tutta originale mm. Dobbiamo prendere solo roba usata Il problema è che queste robe usate costano più della macchina Tanto vale farla a pezzi e dici? No. no Io non ci credo che... No, no. Falla io... a pezzi no Però Oddio <ride> Se riusciamo a limitare le perdite a 1000-1500 euro Non è successo niente Se andiamo avanti Paghiamo il meccanico Compriamo la roba Spendiamo Quello che costano tutti quanti i pezzi E non riusciamo a venderla in tempo Comunque la vendiamo senza un margine di guadagno Praticamente abbiamo finito di lavorare a coefficienti Ci andiamo a paro e ci abbiamo lavorato tanto tempo In questo momento, tra l'altro in questo momento storico, mondiale Eh appunto, dai, sarà questo un po' eh, che ti forse ti è un segno Facciamo una cosa Ieri notte non ho dormito io Stanotte non dormi tu